benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di questa pomata per le sopracciglia della Benefit di Benefit è il Ka Brown dice di essere una crema gel per sopracciglia colorata con il pennello dunque eh, prima di tutto risultato leggero e naturale oppure anche lui dice drama Drama, quindi ed è che si nota notevolmente allora il colore che ho io è il 3 e prima di tutto ve lo mostro perché non è la solita crema per sopracciglia per definirle e colorarle ma è proprio allora benefit il pack è sempre bellissimo e inutile dunque come fatto questo prodotto qui c'è la crema in gel così che ho quasi completamente finito oltretutto e non si è seccata fino alla fine e poi dopo invece altra cosa che vi devo dire qui ci dovrebbe essere il pennello che si mette così non è molto stabile e infatti io ho preferito tenerlo in mano e il pennellino da usare per le sopracciglia, un pennellino angolato, lo vedete durante l'applicazione perché l'ho messo alla prova e lo vedete: cosa dire che questo pennello dura pochissimo, poi cioè si, si distrugge, si scolla. E ovviamente, un prodotto per le sopracciglia ne basta poco, quindi mi dura davvero tantissimo. E a questo boccetto, che è un a proposito, questo è un 3 grammi vediamo il prezzo 29,50 da Sephora. quindi davvero mi dura per mesi usato anche tutti i giorni e il pennellino lo devo andare a lavare tutti i giorni perché sennò no, poi si secca il prodotto e resta sulle setole e non dura il pennello davvero è the benefit guardate la qualità del pennello però devo dire che la qualità invece del prodotto è molto alta cioè ve me lo mostro E comunque vi ho fatto anche tutte le clip con l'applicazione, ma adesso ve ne parlo più nel dettaglio. Lo so, sono struccata, ma oggi andiamo a guardare questo sulle mie sopracciglia, quindi focus sopracciglia, che sono la cosa più sfigata di questo mondo. Allora, Cabraon si presenta così, poi... pennello angolato, allora prendiamo il prodotto, poco a poco, andiamo a fare questa, ecco allora direi che si nota la differenza faccio l'altra fuori camera e poi vediamo ok allora direi che ho fatto Quindi non si fissano le sopracciglia. non Allora, le sopracciglia non diventano dure, restano sempre in questo modo, quindi belle eh, naturali, però il prodotto è fissato. Sì, stessa cosa. Adesso vediamo come si comporta durante okay, la giornata che ci tornate allora questo è il prodotto vedete che restano restano morbide perché le posso muovere ok e non macchiano altra cosa ho provato a lavare questo non viene via vediamo. non viene via ok direi che ci aggiorniamo magari al pomeriggio e poi la sera per vedere come si comportano e sarebbe Veniamo all'aggiornamento sono quasi le 20 quindi vediamo allora mi avvicino così lo vedete meglio non ha perso di intensità non ha perso colore sono rimaste non appiccicate e soprattutto anche se la pelle mista non va a macchiare, non va a sciogliersi e rimane intatto. Quindi direi che a questo punto anche questo, vedete che proprio resta intatto, vanno solo ripettinate in su. A questo punto ci vediamo al momento del struccaggio, possiamo tranquillamente dire che dura davvero tutto il giorno. Allora, la formula promette di essere una crema gel ed effettivamente non è la classica crema per le sopracciglia che siamo abituate di Anastasia Beverly Hills ma anche di altri marchi è molto facile da applicare è morbida, cioè l'avete vista si prende bene con un pennellino angolato comunque un pennellino sottile se preleva poco prodotto e davvero è un gel quindi è facile da applicare facile anche da de, per definire per dare una forma facilissimo unica cosa fate passate veloci e se dovete pulire la zona perché vi siete sbagliati o volete rifinirla fatelo subito perché questo se asciuga non lo togliete più se non con uno struccante cioè, è super valido oltretutto è disponibile in tantissime colorazioni io ad esempio ho la 3 vi ho detto 3 però ci sono anche i mezzi punti, quindi i mezzi toni, quindi c'è ad esempio il 2,5, il 3, il 3,5, il 4, tantissime colorazioni, quindi è davvero facile trovare quella che si adatta proprio al vostro colore, quindi altra cosa super positiva, facile da applicare, eh, super modulabile, poco prodotto, eh, che possiamo applicare per dare un attimo il colore o per riempire i buchetti, ma possiamo anche stare a definirle, darle una forma, ri, eh, ridefinirle, come dicono loro, effettivamente mantiene le promesse, cerco di piegarvi la scatola per farvela vedere, eccolo qua, allora dice, eh, soft, dunque, back brow, ok, solamente per, <ride> facciamo prima ve lo mostro, quindi è risultato naturale, risultato per definire oppure il drama come lo chiamano loro perché quell'effetto puoi riempire i peletti puoi ridisegnarle o puoi anche proprio strutturarle ecco farle più strutturate perfetto un prodotto davvero molto valido oltretutto è testato anche qui ci si mette anche il legno nel camino a fare rumore perfetto Testato anche con il sudore, voi lo applicate, e anche senza il fissante, voi lo applicate, una volta asciutto non si sposta, potete muoverlo, potete con il sudore non si altera il colore, non cola, non svanisce, resta lì. Lo dovete andare a struccare voi alla sera, quindi uno struccante, non il latte struccate, ma uno struccante proprio specifico un olio, un burro struccante, quello che utilizzerete per il mascara quindi un bifasico o qualcosa comunque che lo vada a sciogliere perché davvero è bello potente e anche se si suda non si va ad alterare il colore, molto importante e l'ho testato sia con la pioggia sia sotto la doccia non si sposta, quindi super super, davvero un valido prodotto Ecco, allora vedevo nella descrizione dietro che dice di modulare l'intensità per un risultato naturale o più marcato. Traduco sempre dal francese: tenuta 24 ore, waterproof. Ecco, quindi sì, mantiene le promesse. Che dire, le promesse le mantiene tutte. Un prodotto che mi è piaciuto davvero tanto, che sarebbe anche pratico, dico da portarsi dietro perché ha tutto al prodotto e al pennellino. Se non fosse che, devo dare due voti distinti, perché la formula è fantastica e mi è super piaciuta. Il pack e quindi anche il pennellino è completamente da rivedere, a mio avviso, perché intanto non parliamo solo del pennellino che si è staccato dopo poca applicazione, lo devo lavare, non potete non lavare un pennello ed è su, con un prodotto in crema, quindi tutti i giorni va lavato, ma oltretutto andrebbe messo qui e... Non si incastra del tutto, cioè posso anche spingere o girare, non si va a incastrare del tutto. Quindi, alla fine dovrebbe essere così: ecco, questo è il pennello col pennello, e voi andate a usarlo così e questo è sopracciglia. Ma non incastrandosi, resta un pennellino piccolo e piccolo, è scomodo. Quindi alla fine non usavo questo, per dei motivi anche, ma andavo a usare un pennello classico, angolato, oppure con le setole sottili, e lo andavo a prelevare da qua. Quindi si può risolvere tranquillamente. L'unica cosa è che sì, per il prezzo, perché abbiamo detto 29,50€, è bello, bello, valido la formula. Rifacciamo un attimo questo pack, e con un po' più di attenzione, oppure... Una cosa diversa non lo so io preferisco le matite perché mi trovo meglio sono più pratiche sono più facili qui devo andare a prendere e pulire proprio una volta usata da pulire però il risultato c'è è inutile c'è e adesso ed è basta fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato come vi siete trovate se ho fatto scoprire un prodotto interessante